Ciao a tutti, oggi prepareremo i bidoni senza lievito. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di semola, farina di tipo manidobba, acqua, olio evo, zucchero, sale, indivia riccia, pomodorini, acciughe e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E lo zucchero. Ed acceniamo i bimbi per un minuto, 37 gradi, velocità 2. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo manitoba. l'olio e li facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga l'impasto è pronto Trasferire su un piano di lavoro, coprire con un canovaccio e far riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo, dividere l'impasto in panetti da 100 grammi ciascuno. Stendere ogni panetto con il mattarello. mettere l'acciuga, l'ingvigliariccia che abbiamo condito con olio, sale e pepe, qualche pomodorino e il formaggio. Chiudere, sigillando bene i bordi, ritagliare la pasta in eccesso, E continuare così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati tutti i pidoni, friggere in abbondante olio caldo fino a doratura, pidoni senza lievito. Grazie e alla prossima ricetta!